Benvenuti e bentornati su Radio News 24. Io sono Chiara Lieti e questo è il programma On Air, nuove storie e nuove interviste. Quest'oggi entreremo nel mondo di fitness insieme ad Anna Maria Palladino. Benvenuta e bentrovata Anna Maria. Ciao, buongiorno, grazie. Grazie mille. Anna Maria, come prima cosa ci racconti la storia da dove nasce Meetness? Eh sì certo, volentieri Mittenes nasce nel 2009 a Campobasso in una piccolissima città di provincia ehm, abbiamo questa idea perché avevamo notato che c'era moltissima e c'è sempre di più moltissima solitudine tra le persone e che purtroppo superati i 20-25 anni diventa anche abbastanza difficile per le persone quindi per un uomo e per una donna soli conoscersi per caso perché si sì, ha poco tempo mancano le opportunità soprattutto in una realtà piccola, eh, dove è difficile eh, entrare in nuove comitive, eh, mentre la difficoltà avvertita nelle città più grandi è di essere un numero, quindi se non si fa parte di un gruppo chiaramente si è fuori. E per questo abbiamo poi pensato di aprire questa agenzia per dare un'opportunità alle persone sole di conoscersi, di frequentarsi, ma soprattutto di entrare in contatto con chi è affine, con chi condivide eh, degli interessi lo stesso livello culturale, delle passioni, in maniera tale che gli appuntamenti siano piacevoli e non fatti con qualcuno con il quale non abbiamo nulla in comune, in quel caso sarebbe veramente uh, imbarazzante. Anna Maria, uh, come si organizza, come è organizzata la Meetness? Uh, dunque, noi ci rivolgiamo eh, esclusivamente a uomini e donne di stato libero. Quindi da noi viene chi, ad esempio, è separato, chi è divorziato, eh, chi ha subito un lutto, quindi è rimasto vedovo o vedova, o anche chi non si sia mai sposato nella vita. Questo è un requisito fondamentale, ecco, e questa è la garanzia che diamo a chi si rivolge a noi, di conoscere esclusivamente persone realmente libere e che hanno voglia di iniziare una nuova relazione. Quindi, non c'è il rischio di conoscere persone già impegnate che vogliono avventure. Non solo. Sono persone che vivono in zona. Perché io penso una cosa, non so se sei d'accordo anche tu. Due persone per capire se si piacciono hanno bisogno di parlare guardandosi negli occhi. Le emozioni si provano soltanto quando c'è vicinanza, quando c'è un incontro reale e quindi a differenza di ciò che accade online quindi nelle chat o sui social dove non si sa mai chi c'è dall'altra parte che intenzioni ha noi conosciamo tutti di persona e questo ci permette di comprendere la loro storia eh, ciò che non ha funzionato nelle storie precedenti e di capire le possibili affinità con un'altra persona questo è il bello quindi incontrare realmente qualcuno eh, con cui si possa parlare, questa è la città mentale. Anna Maria, eh, Mitresa si fonda ovviamente sulle affinità, sull'amore, proprio su questo voglio avere qualche dettaglio in più, come funziona la decisione anche di uscire con un partner o con un altro? Sì, eh, dunque funziona in questo modo. Normalmente chi vuol saperne di più ci contatta sia tramite un messaggio su WhatsApp, una telefonata, un'email, come preferisce, eh, ci, ci chiama e facciamo un breve collo colloquio telefonico durante il quale ecco, insomma, si parla eh, brevemente di qual è il meccanismo di, di questo di questa modalità di conoscersi e ehm, l'invito è a venire in agenzia perché io per capire le affinità ho bisogno di conoscere eh, chi eh, vuole entrare a far parte della nostra agenzia Meetness quindi eh, invito a venire eh, per un colloquio informativo durante questo colloquio si parla del più e del meno anche perché per me che faccio questo ormai da 11 anni anche ehm, una brevissima chiacchierata mi permette di capire chi ho di fronte e chi potrebbe essere uh, affine a questa persona. E poi, quindi, se questo uomo o questa donna uh, decidono di iniziare questa esperienza che li porterà a conoscere persone nuove, compiliamo un modulo di iscrizione e io poi tra i miei iscritti, quindi single che conosco di persona, individuo il primo con il quale mi piacerebbe metterlo in contatto. Loro si sentono indipendentemente da me, quindi l'incontro è spontaneo al 100%, perché mh, parlano tra di loro, eh, concordano di vedersi nel luogo e nel giorno che scelgono, per cui da quel momento in poi io mi defilo, sono da parte e faranno tutto loro, come è giusto che sia. Anna Maria, a, a questo punto uh, le chiedo di raccontare una una storia d'amore che è nata uh, nella Meetness, anche per capirla ovviamente meglio. Mm, sì, sì, ce ne sono tante ehm, che mi vengono in mente. Eh, in particolare mh, vorrei parlare di due, due persone. Eh, lei ha circa 48 anni, lui qualcuno in più. Eh, entrambi separati, ehm, entrambi con un matrimonio difficile e una separazione altrettanto difficile alle spalle. La cosa che mi ha colpito in particolare di lui eh, è stato il, la, la, la sua la, la sofferenza che aveva subito, che aveva vissuto, eh, non lo aveva portato a rinunciare all'amore. Perché alle volte cosa può succedere? Che eh, non ci crediamo più. Iniziamo a dire, ah va bene dai, io sono destinata a rimanere da sola, non troverò mai la persona giusta per me, l'amore non esiste. Invece non è vero, um, purtroppo um, si incontrano le persone sbagliate e la maturità deve permetterci di capire quando ci troviamo di fronte a qualcuno che non va bene per noi, per quanto possa piacerci, se non è adatto a noi dobbiamo lasciar perdere prima che sia troppo tardi. Um, quando si è un po' più grandi, quindi parlo almeno dai 30 anni in su, in una storia d'amore bisogna mettere cuore, ma anche cervello. E quindi capire anche testa, capire quando non è il caso. E invece loro due si sono incontrati, anche lei separata, anche lei con una, un matrimonio infelice, infatti la cosa che mi aveva colpito era, eh, mi ha detto Anna Maria, io non ho bei ricordi. Uh, ho 48 anni ma non ho bei ricordi nella mia vita perché ho vissuto uh, con un uomo che mh, mi penalizzava, mi, non, non valorizzava la mia persona ma piuttosto mi denigrava per qualunque cosa però mi diceva io ci credo ancora e loro adesso stanno insieme da fine agosto non è tantissimo però comunque eh, sai, quando non si è proprio ragazzini si riesce a capire velocemente se qualcuno ha le caratteristiche che collimano con le nostre e quindi loro due adesso si frequentano lei mi ha mandato un vocale in cui mi ha detto guarda sto vivendo un periodo magico e questo è il mio obiettivo fare in modo che le persone tornino ad amare e ad essere amate perché è una delle esperienze più belle che possiamo fare nella vita. Anna Maria, un'esperienza veramente molto Grazie. molto bella. Io um, a questo punto ricordo ai nostri radioascoltatori i riferimenti social dove poter uh, maggiormente scoprire Meetness e seguirvi. Su Facebook come Meetness Agenzia per Single Campobasso e poi avete anche un sito web che è www.meetness.it. Io Anna Maria la ringrazio di essere stata qui con sì. noi, sto, davvero di averci raccontato l'amore. Grazie, sai ci tenevo anche a precisare che il nostro progetto proprio perché abbiamo visto i tanti successi delle persone che si sono rivolti a noi e hanno poi trovato un partner o una partner è diventato un progetto di franchising quindi abbiamo anche altre sedi in diverse città italiane che sono ad esempio Lecce, Torino, Vicenza, Vasto in Abruzzo e quindi è un progetto che stiamo ampliando sempre di più ci saranno delle sedi in apertura il prossimo anno e quindi comunque viva l'amore. Assolutamente sì, grazie mille Anna Maria. Grazie a te, ciao. Buongiorno. Torneremo tra poco con nuove storie, nuove interviste su Radio News 24.